Selena Gomez, la convivenza con TVEKND è alle porte. Pagare l'affitto, portare fuori il cane, cucinare insieme, d'ora in poi, ogni piccola attività quotidiana diventerà per Selena Gomez e TVEKND un'opportunità per stare insieme tra un'incombenza da cantante di successo e l'altra. La convivenza sarebbe infatti imminente. Selena Gomez e Teve Eichnd convivranno. La convivenza tra Selena Gomez e Teve Eichnd è alle porte, e non vediamo l'ora di scoprire come andrà a finire. La coppietta più fotografata e ammirata dell'estate 2017 sta facendo il grande passo verso l'inizio di settembre, scegliendo un'intima convivenza in un meraviglioso appartamento di New York, al Green Beach Village. con un affitto da 16.000 dollari al mese e l'entusiasmo alle stelle, questo nuovo capitolo della loro storia d'amore sta facendo impazzire i fan di entrambi. Una fonte anonima avrebbe dichiarato all'Entertainment Tonig che i due stanno vivendo in un edificio di lusso nel cuore del villaggio. Selena si è già ambientata nella quotidianità di New York. Segue una dettagliata descrizione della casa in cui i due starebbero coronando il loro sogno d'amore, completa di particolari molto specifici, soffitti altissimi, balconate e cucine all'inglese. La parte migliore è il bagno padronale, pieno fino all'orlo di effetti personali e completo di una doccia di vapore e una vasca da bagno color. La coppetta che normalmente viveva a Los Angeles, si è dunque trasferita nella grande mela per fare il primo, grande passo verso una relazione più stabile. Loro, che ormai stanno insieme da gennaio, volevano trovare il giusto nido d'amore di dedicarsi l'una all'altra nel tempo libero. Sebbene questa sistemazione sia secondo molti provvisoria, attualmente i due non sono mai stati così felici di poter stare insieme tutti i giorni. Selena Gomez e Teve metteranno su famiglia. L'idea che Selena e Teve Ekind, Abel Tesfai all'anagrafe. Potessero mettere su famiglia era già balenata un po' a tutti. Soprattutto lui sembrava particolarmente allettato all'idea di sistemarsi e, perché no, programmare dei bambini. Secondo una fonte anonima, infatti, Teve TVEcnd avrebbe presentato questa possibilità a Selena facendole sapere che niente lo renderebbe più felice di avere una piccola, graziosa fotocopia della sua ragazza che trotterella in giro per casa. Questa relazione apparentemente perfetta arriva per Selena Gomez dopo anni di tumulto. Dal 2011 al 2015, infatti, la cantante di Fetish si trovava in una relazione complicata con la pop star canadese Justine Bieber. Come saprete, la relazione non è finita affatto bene. Dopo qualche mese di riabilitazione, infatti, Selena Gomez ha deciso di prendersi un po' di tempo per sé, per ricostruire la sua carriera e soprattutto il suo cuore. Attualmente la bella regina di Instagram sta girando il nuovo film di Woody Allen. Di questo progetto cinematografico abbiamo ancora pochissime informazioni, ma sappiamo che con Selena a bordo, e la mente brillante del regista più indiscreto del mondo, le premesse per un buon film ci sono tutte.